Eh, Presidente, mh, volevo fare appunto delle considerazioni. Eh, la, la, la questione della data eh, l'ha già fatto presente la consigliera Celli, quindi non, eh, non dirò nulla al riguardo. Però ecco, questa è una mozione condivisibile nello spirito. Nello spirito perché noi concordiamo, però eh, il, il movimento qui si asterrà. Perché? Perché l'assessorato come già anche eh, rilevato dalla consigliera Celli, eh, sta facendo continue interlocuzioni, interlocuzioni con tutti i municipi, con municipi anche a guida PD, quindi la consigliera dovrebbe essere al corrente delle riunioni e di quello che si sta predisponendo riguardo l'apertura. Sappiamo che è una, una, eh, un tema molto delicato, de, come delicati sono e fragili sono gli anziani, per cui devono essere valutati tutti gli aspetti per riaprire gli stessi, i centri stessi nella sicurezza e più eh, fornendo appunto una, ehm, dando loro appunto una sicurezza sulla salute in maniera e non sottoponendole alcun rischio per la salute quindi pertanto questa amministrazione si è attivata in tal senso addirittura costituendo una task force una task force che è proprio appunto per cercare di dare, di valutare tutti gli aspetti di rischio e scongiurare di esporre queste persone a eh, problemi di, eh, di salute, eh, è chiaro che tutto va raccordato con le linee guida della regione, è chiaro che la regione ha dato delle, delle linee guida e quindi questo gruppo sta lavorando attivamente, a cui partecipano tutti i municipi anche quelli del PD, quindi Ovviamente anche il coordinamento è messo in eh, comunicazione ed è in continua interlocuzione con l'assessorato, per cui noi ci asterremo perché l'amministrazione sta lavorando in questo senso, quindi eh, per questo motivo eh, ci asterremo.